Finalmente si parte per Olimpiadi? Quali sensazioni, quali emozioni? Ah sì, finalmente, finalmente era ora, sono cinque anni che aspetto, ho una voglia matta di gareggiare, una voglia matta di divertirmi, di dare tutto quello che posso dare, eh, il resto poi lo, lo scopriamo sul campo. L'assenza di pubblico quanto peserà secondo te? Ma guarda, ehm, sicuramente sarebbe stato bello avere una piscina piena, tutto come ai vecchi tempi, ma. No? Come hanno detto altri colleghi di altre nazioni, noi siamo in acqua, quindi ci accorgiamo anche relativamente poco di, del contorno. È sempre bello da vedere, ma una volta che sei in acqua sei talmente concentrato su quel che devi fare che risulta anche difficile notare l'ambiente esterno. Quindi sicuramente sarà una gran mancanza, ma rispetto ad altri sport siamo tra virgolette anche avvantaggiati da questo punto di vista. Preoccupato dalla situazione dei contagi in Giappone? Ma in realtà no, anche perché saremo isolati da tutti, nella prima parte in un università, eh. dopo al villaggio, in piscina, sono abbastanza tranquillo, non, non avremo contatti esterni, quindi sono, sono tranquillo. L'Italia, competitivi, metà uomini, metà donne, cosa vi aspettate da queste Olimpiadi? Però non vediamo l'ora, almeno per quanto mi riguarda, ma anche Ruggera, di partire e di, di partecipare ai giochi. E ci siamo preparati tantissimo, abbiamo lavorato tantissimo per queste Olimpiadi, noi daremo il massimo, il meglio che possiamo fare. E... Insomma, non so se si può dire o non si può dire, non si può dire, ma passa la parola al mio compagno di squadra. No, sicuramente la squadra della Vela Italiana è fortissima e non abbiamo mai avuto, forse no, no, no, no, negli no, ultimi come di così tante possibilità di medaglia e siamo, siamo veramente forti e cercheremo di, di non deludere delle aspettative. Torno a te, la nazionale l'eseguita di Ivancini? Sì, ah eh, no tantissimo, ieri purtroppo sono andata a me Però diciamo. a livello di entusiasmo, anche l'entusiasmo sparso nel sì, paese. Sicuramente veramente, ieri tra eh, il calcio, ma anche Berrettini, anche se non ha vinto, però arrivare in finale Batters a Conto Diogo dice stato moltissimo quindi sicuramente partiamo ancora più carichi okay. non so, ci sono altri c'è la sensazione appunto che è un ottimo momento per, il, per lo sport azzurro e per il paese che vuole ripartire con lo sport è un po' complicato no no non è complicato no. è semplicissimo eh, sicuramente eh, lo sport stanno un segnale molto grande, lo sport c'è, l'Italia è uno sport c'è, il tennis, il calcio e adesso i giochi estivi. E ci sono tantissime eh, possibilità di medaglia. E sicuramente dopo questi due anni in questo ultimo anno con l'Unione dell'Olimpia per, il dell per, per il Covid sono sicuro che lo sport darà un forte segnale di ripartenza e di speranza. Per voi della vela magari non conta tanto, ma l'assenza di pubblico ai giochi olimpici cosa cambia? Beh, per quanto ci riguarda, in tanti mi hanno fatto questa domanda, per quanto ci riguarda, a noi non cambia niente perché noi siamo in mezzo al mare, perché pubblico non ce l'abbiamo mai avuto, mi rendo conto che per altri sport e anche forse da un punto di vista economico aver costruito degli stadi che non possono essere riempiti sicuramente alla grande stessa. Aspettative per Scaramanzia non si fanno pronosti. No, noi eh, la nostra aspettativa è di fare la nostra prestazione migliore e di poterci giocare una medaglia. Abbiamo lavorato questi cinque anni per questo e faremo il nostro meglio per farlo.